Ok, grazie. Passiamo all'ordine del, all del giorno. No, non concedo parole che non siano inerenti all'ordine del giorno. Rispettate il regolamento. Qui c'era questo in time dovete venire un'ora e mezza prima e un'ora e mezza, quattro prima, quattro e un e mezza prima potete dire ciò che volete. Presidente, noi stiamo qua per discutere gli argomenti. Qua per discutere gli argomenti. E allora io devo iniziare gli argomenti. Io devo, io devo iniziare gli argomenti io devo iniziare gli argomenti io devo iniziare gli argomenti del Consiglio Comunale se lei vuole parlare viene prima c'è la question time che dura un'ora e mezza è stata realizzata apposta per dire ciò, tutto ciò che lei vuole io non ti concedo la parola e vado avanti con il Consiglio Comunale approvazioni verbali della seduta precedente Gianni, scusi. Approvazione verbali della seduta precedente. Chi... No, non sto alzando i consiglieri, sto facendo rispettare il regolamento del Consiglio Comunale. Sto, sto rispettando il regolamento del Consiglio Comunale. Devo fare una comunicazione non riguardante il Consiglio. A lei. Lei viene alla question time, ha un'ora e mezza di tempo e può dire tutto ciò che vuole. C'è la question time. Il personale lo fa nella question time, non durante il consiglio comunale che io devo discutere l'ordine del giorno. Io metto in approvazione i verbali della seduta precedente. Io devo fare una comunità... approvazione della seduta precedente chi è favorevole resi seduto chi è contrario Presidente, ma si rende conto come si, si, si sta si comportando in que... si... Si re... io sto approvando il regolamento del e consiglio lei, comunale devo approvarlo da due anni a questa capito? parte non io no. sto approvando il regolamento del consiglio comunale e... capito? io sto approvando il regolamento del consiglio comunale Cosa, cosa significa? per cortesia io sto approvando se volete dire quello che volete c'è la question parte time parte da che, che succede... dura un'ora e mezza per cortesia seduti grazie metto in, pro... metto in votazione l'approvazione dei verbali della seduta precedente chi è favorevole resti seduto chi è contrario si alzi in piedi chi si astiene lo dichiari favorevole unanime si dà atto all'immediata eseguibilità, chi è favorevole al residuto, chi è contrario si alza in piedi, chi si astiene lo dichiare. Favorevole unanime. Punto 3, all'ordine del giorno.